la settimana santa ma non c'è cavolo signore e allora piglia e tu puliamo la banda piglia e c'è la costa dice signore se mi potete aiutare dice capessa ma figlio dice non la devo togliere piglia e c'è la costa non mi può aiutare perché mi sta giungendo a Zanni che vede Ho fatto lo faccio io ti spiego per tre mi sono stati capiti che non c'è niente, perché non c'era un'altra cosa. Tutto Tu lavoro è un'altra cosa. questo è mio figlio, ci siamo aiutati a cercarlo C'è cioè, subito chi era che bastava la pasta, bastava, andava a botte si controllava cioè, in mano. E il che ha addolorato. E tu che ha addolorato. E Però c'è un motivo, per esempio, che pure è addolorato, la ciao, perdetto ma la ritta che da cizza che ha il di San Cizza ma bene ritta che da pasta che ha e San Pasqua